Cappello, Fiori <ride> Luca, Giordano Massimiliano, Gliotti Riccardo, Di Paolo, Mauro, Marcucci Franco, Assente, Banco Luca, Acquarelli Fabrizio, Assente, Porto Francesco Paolo, Montesio Alberto, Volante Policarpo. A 7. Quartuccio Alessandro, Abbate Antonino, Giordani Mauro, Ludovici Stefano sente, Rossi Giancarlo presente, Banta Rumberto presente e Cristina Cavraro assente. 4 a 7, 13, presenti la presenza. Allora, ho salvato il numero locale, dichiaro la seduta aperta, buonasera alla cittadinanza, buonasera ai consiglieri, allora, procediamo con il Consiglio Comunale, andiamo al primo punto all'ordine del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze. Un'ora di tempo per il punto, qualche consigliere... Deve intervenire il consigliere Rossi ne ha facoltà. Sì. Allora, buonasera a tutti i cittadini e al consiglio comunale, al sindaco del consiglio. La... Allora, l'oggetto della mia interrogazione riguarda i lavori edili della sede comunale in via Crispi. Allora, dopo aver constatato che alcune imprese private stanno eseguendo lavori di adeguamento presso gli uffici di via Crispi e ciò a titolo gratuito, stando quanto dichiarato dal sindaco sulla stampa, si chiede quanto segue. Se le imprese hanno prodotto tutta la documentazione prevista dalle leggi vigenti, se è possibile che un'impresa privata possa effettuare per conto di un ente pubblico opere gratuite? senza che vi sia un indirizzo preciso da parte del Consiglio Comunale e senza un bando ad evidenza pubblica se è possibile che tale opere sempre riferite allo stesso oggetto non possano dare l'impressione di un patto costituente un vincolo verso le aziende operanti e che in futuro gareggiano per bandi ad evidenza pubblica costituendo in ipotesi una forma di pregiudizio per altre aziende che non hanno aderito alla gratuità di che trattasi. Mi spiego meglio, come dovesse verificarsi l'aggiudicazione futura di appalti o affidamenti urgenti ad una delle ditte che attualmente operano nel regime di gratuità. Ammesso che sia possibile, ex legge altre ditte potrebbero sostenere la sussistenza di una forma un privilegio preferenza scambio di favore, incorrendo lente in eventuali gravi reati che di fatto sono a conoscenza di queste assise. Per quanto sovrasposto si vuole conoscere con risposta immediata e verbalizzata se le procedure poste in essere da questa amministrazione rispondono ai requisiti di legalità e legittimità. Diversamente si chiede l'immediata sospensione dei lavori. La tutela dell'ente e la comunicazione di quanto avvenuto agli organi competenti. Grazie. Grazie il consigliere Rossi, consigliere Pacco, a facoltà. Buonasera a tutti, cittadini, sindaco, presidente del Consiglio, colleghi consiglieri. Io eh, ringrazio il consigliere Giancarlo Rossi che mi ha preceduto su, appunto, su uh, questa interrogazione quindi la mia interrogazione è di pari oggetto e ringrazio il consigliere Rossi perché un consigliere appena eletto ha centrato, ha centrato il problema e ha evidenziato quanto, ehm, quanto ha descritto. La mia interrogazione è, appunto, è pari oggetto, e la leggo, al segretario comunale dottoressa Marina Inkes, al comandante della polizia locale dottor Francesco Passeretti, oggetto Lavori edili, sede comunale, via Francesco Crispi. Se risponde al vero che alcune ditte stanno lavorando gratis per il comune, è una cosa grave. Infatti, per legge, a letto della stipula di un contratto di prestazione gratuita o di tale portata, di cui non sappiamo l'esistenza, nessuna società o ditta può lavorare gratis per il comune. I motivi sono tanti, ne citiamo alcuni, in ordine casuale e di La lista del gratis che non va. Se una ditta lavora gratis per il comune, a nostro avviso viola i principi di libera, concor di libera concorrenza tra le ditte presenti in zona e anzi affossa, a, a zera, bastona, soffoca la concorrenza. Se una ditta lavora gratis per il Comune, si mette al servizio dell'ente per cose che vanno oltre il già pattuito, provocando in chi guarda da lontano la percezione che tra i titolari della ditta medesima e i rappresentanti della pubblica amministrazione ci siano rapporti che vanno ben oltre quelli istituzionali previsti. È un po' come da parte del Sindaco o di un Assessore accettare un regalo costosissimo la cosa non è consentita per legge, il regalo infatti potrebbe configurarsi nella cercata, voluta e ottenuta bella figura e nel vanto e l'articolo stampa fatto cucire come un vestito dal sindaco lo dimostra, un regalo che altri consiglieri di, di minoranza soprattutto o anche i potenziali prossimi candidati non potranno mai avere semplicemente perché non conoscono la ditta dalle larghe maniche si configura una sponsorizzazione politica vera e propria e non è giusto 3. se una ditta lavora gratis per il comune riflettiamo in qualche modo stringere dei rapporti innaturali ossia non previsti dalla gara d'appalto se una ditta lavora gratis taglia ogni possibilità alle altre ditte presenti in città o di fuori città semplicemente perché il comune non è più spronato e recuperare, recepire, conservare somme utili per eseguire dei lavori di ristrutturazione anzi non indirà mai una gara per dei lavori che qualcuno ha deciso di svolgere gratis detto in altre parole, chi lavora gratis ferisce il mercato del lavoro degli altri vi basta o dobbiamo continuare? potremmo continuare ancora, ma come dire, a lavare la testa al ciuccio ci si perde il tempo e il sapone. Ci riferiamo a chi pensa di gestire in questo modo la cosa pubblica, a mio avviso non si dovrebbe consentire di lavorare gratis a nessuno perché l'attribuzione del lavoro è un sacrosanto diritto imprescindibile del lavoratore. Ora capovolgiamo il ragionamento per i duri di testa. Che dire se un'altra ditta, magari quella che si occupa della raccolta della nettezza urbana, si mettesse a lavorare gratis rendendo palesamente inutile il milionario appalto comunale con l'igiene urbana? Lo potrebbe fare? E in più, a quel punto, parliamo per assurdo, l'igiene urbana andrebbe via, sarebbe disposta a perdere la cosiddetta zezenella? Che è, è, è, è zezenella? è un termine napoletano, ah, un termine napoletano no, è un termine napoletano no, l'igiene no, no. urbana no, stessa no. capisce bene che si tratta di un assurdo ma soprattutto andrebbe su tutte le furie appellandosi a, a decine di centinaia di articoli di legge Manco io. e allora perché non si rende conto che le ditte che lavorano gratis per il comune ora che mostrandosi servili all'amministrazione, al potere, può fare danno alla sua immagine e alle altre ditte economicamente parlando e dunque alle altre famiglie, agli altri operai, alle persone che lavorano e a quelle che vorrebbero lavorare, ma sugli altri ambiti che non sia quello di ristrutturazione etile della sede comunale di via Francesco Cristo. Cantieri gratis, in corso, dove sono i controlli? Il titolo parla da solo, ci sarebbero infatti da chiarire aspetti cantieristici e assicurativi, vincoli, permessi che la legge obbliga a richiedere ed avere prima di alzare il braccio di un operaio, l'impiego di una risorsa umana per quel giorno, per quell'ora e per quella mansione. Dov'è il progetto dei lavori gratis? Chi ha firmato i documenti di responsabilità diretta? Chi è responsabile del procedimento della collaborazione a gratis? Cosa sarebbe accaduto in caso di danni a terzi o di incidente agli operatori gratis? Dunque il sindaco di Fiori non si vanti di avere inventato il lavoro gratis perché questa formula non esiste. Aggiungo segretaria comunale, dottoressa Marina Inkes, che la proprietà del, del, dello stabile no? ancora non fa parte del patrimonio comunale di Ardea, quindi si stanno realizzando dei lavori su una proprietà che non è del comune di Ardea però questa amministrazione è abile è abile e, e, e recidiva su questo basti vedere l'isola ecologica che il sindaco, l'assessore o l'amministrazione ha promesso a tutti i cittadini da anni che ferma da anni perché non ha fatto i giusti controlli a priori e sta facendo, ha fatto e sono bloccati le, i lavori perché riguarda appunto un terreno che non è acquisito al patrimonio comunale e non è di proprietà comunale, bensì di un privato. Grazie. Grazie al consigliere Panco, consigliere Tantarina Fagolta. facoltà. Buonasera a tutti, buonasera al sindaco, buonasera al Presidente e alla Segretaria Comunale, a tutti i colleghi e ai cittadini. Allora, oggetto spostamento ufficio tecnico. In merito all'utilizzazione dell'ufficio tecnico a causa di un incendio e alle dichiarazioni apparse sul giornale locale a pagina 24 numero 10 del 2012, del 19 ottobre 2012, allegata alla presente, rilasciate da un tecnico in servizio presso il Comune di Ardea, nelle quali si asserisce che per quanto riguarda il trasferimento di parte dell'ufficio tecnico e dell'ambiente al patio, dove il Comune aveva già a sua disposizione dei locali frutto di una convenzione con privati. Tale operazione era già in procinto da tempo e quindi l'evento incendiario ha finito per accelerare l'ite. Così si chiede di conoscere se le dichiarazioni riportate sulla stampa corrispondono alle reali programmazioni di questa Amministrazione. Grazie. Grazie al consigliere Santari, abbatene a facoltà ho parlato eh, lo volevo dare al mio gruppo la voluta, però è capitato a bar buonasera <ride> sindaco, presidente, cittadini mi coglie di sorpresa non ero preparato però mi metto al passo anche perché stavo cercando di avere zezzanella <ride> è fermuta la zezzanella allora, intanto per ricordare al Presidente Giordani che questa, credo che sia il terzo o il quarto consiglio che si effettua e non, non vediamo la discussione della mozione presentata dalla minoranza per quanto riguarda le tariffe del, dell'acqua. Premesso che il problema delle tariffe idriche penalizzanti le famiglie numerose si trascina dal gennaio 2008 e a fronte di forti pressioni da parte dell'opposizione dopo quasi tre anni, a fine 2011 era stata concordata dall'amministrazione, la società concessionaria del servizio idrica, una tariffazione sul modello di quella CEA 2 ma anche se di poco più favorevole alla cittadinanza che nel gennaio 2012 era stata presentata nel Consiglio Comunale la delibera con le nuove tariffe, che non fu votata perché ritirata su richiesta dell'allore consigliere Massimiliano Giordani, che nell'agosto 2012 con una mozione presentata dai consiglieri di opposizione fatta propria da tutto il Consiglio si chiedeva all'amministrazione di proporre nella successiva riunione assemblare una nuova delibera che riproducesse in toto quella proposta e poi rinviata nella precedente consigliatura chiedendo alla Commissione Ambiente di attivarsi in questa direzione che la Commissione Ambiente con voto unanime aveva dato mandato all'assessorato competente di predisporre l'apposita delibera di revisione tariffaria, ritenuto che nel successivo Consiglio Comunale a specifica domanda dei consiglieri dell'opposizione di motivi per i quali la delibera non fosse stata portata in Consiglio, scusate, il Sindaco di Fiori rispondeva scusate, scusate. che recenti vincoli normativi impedivano una rivisitazione delle tariffe idliche, che dopo numerose ricerche non è stata trovata pace, traccia di tali vincoli. Invita il Sindaco di fornire con estrema urgenza puntuali riferimenti di, e degli estremi di tale norme e leggi e se le stesse ove esistenti siano riferibili ed applicabili alla determinazione delle tariffe tributarie, dando anche precise istruzioni agli uffici competenti. In tal caso, di predisporre la relativa deliberazione, valendosi al luogo in forma ufficiale nell'ambito delle proprie prerogative, della collaborazione, della competenza e dell'assistenza giuridico-amministrativa della segretaria comunale. Allora, questo è per capire perché è un, problema, è un problema che riguarda la cittadinanza, noi più volte più vol Prego. prego consigliere, vada. sono abituato a, a parlare con, quando mi si ascolta, perché è un problema della cittadinanza, stiamo parlando e l'interrogazione l'ho fatta direttamente al sindaco perché il sindaco l'altra volta ci ha spiegato che stava, stava modificando la legge non so per quale, per quale motivo non, non vedeva la discussione in Consiglio Comunale adesso vorremmo capire Io, noi abbiamo cercato di capire meglio anche attraverso le nostre se più piccole conoscenze non siamo stati in grado di trovare sì, sì. per quale motivo questa nozione viene ostacolata davanti da Detto questo, io non è che devo fare un'altra interrogazione. Ma sono preoccupato per quanto avviene anche nella casa, nell'appartamento che noi abbiamo acquisito al patrimonio comunale di via Bologna. Sono stati spesi dei soldi, lì abbiamo fatto, è stato fatto l'inaugurazione di Pompamani e devo dire che. L'ho visitata io ed è stata aperta, è stata ceduta a un'associazione e credo che abbia aperto soltanto il giorno dell'inaugurazione. C'è l'erba alta, credo, 2,20 metri e vento, metri e Quindi se questo, all'interno di un condominio, se questa è la gestione, che deve avere un'associazione, che non ho capito qual è l'associazione, ho chiesto, ma non mi è stato dato risposta. Se questa è la gestione che deve avere un'associazione nei, nei confronti di un bene che noi, noi consiglieri comunali siamo venuti in, in consiglio comunale, ci siamo assunti la responsabilità di acquisire al patrimonio comunale da proventi, da, da mafie e da delinquenze. Del, del, anche del territorio e fuori del, del territorio, noi ci siamo assunti una responsabilità personale e dobbiamo vedere un bene gestito in questa maniera. Allora io credo che ci siano delle associazioni di categoria, associazioni di portatori di handicap e chiedo al sindaco che venga effettuata una ricognizione sulle associazioni che ne hanno bisogno di questo, e che venga messa a disposizione, venga fatto semmai un bando, ma che venga messa a disposizione a chi veramente ne ha bisogno detto questo altre, altra preoccupazione è quella del campo sportivo di dorsale ho cercato di informarmi quello che sta succedendo al campo sportivo e sinceramente non mi ritengo tardo ma non ho capito quello che sta succedendo è vero che gli allenamenti in qualche misura continuano ad esserci ma non si capisce non so se si può usare Zezzenella anche in questo caso ma non si capisce qual è la, la, la, qual è la società che effettua i lavori e a che titolo effettua i lavori all'interno del campo sportivo. Poi ci dicono, ci dicono che ci sono delle persone straniere che dormono all'interno del, del campo sportivo la notte e vorremmo sapere a che titolo di Torza Lorenzo, stiamo parlando a che titolo ci tornano anche perché credo che la responsabilità del, del consigliere comunale prima dell'amministrazione dopo sia quello di garantire comunque il bene comunale e sia quello di garantire comunque il bene proprio perché noi in, questo, in questa maniera dobbiamo garantire i ragazzi che non abbiano problemi all'interno del, del campo sportivo ma questo non credo che sia, che sia garantito perché non ho capito bene come sta funzionando in, momento, in questi ultimi tempi. Detto questo io non ho altre interrogazioni, sono dispiaciuto di come sta andando la, la situazione in generale. La situazione in generale, al di là di, di chi eh, governa la città o meno, so che è difficile anche perché in questo momento c'è una crisi in atto, non so se è rientrata la crisi, ho letto che eh, il Sindaco ha ricevuto le dimissioni, ha accettato le dimissioni degli assessori e io mi aspettavo che il primo intervento fosse stato quello del Sindaco, a noi Consiglio Comunale, perlomeno minoranza, sicuramente i colleghi di maggioranza sono a conoscenza, ma che mettesse a conoscenza la popolazione prima e i consiglieri di minoranza poi per quello che che abbiamo all'interno della, de, della casa comunale, non sappiamo se, se ci sono ancora i consiglieri se c'è una crisi che va avanti sono ancora i consiglieri? Sei molto attento quando uno sì. sbaglia, però sei meno attento, sei meno attento sulle cose più ascolto, pratiche, ascolto. sulle cose quelle che pratiche. Consigliere, vai avanti. Vai, vai, vai. E non se c'entra a casa? Abbiamo di 24 ore. No, non schimbia, quindi, diciamo che stasera. E' un senso di Detto... Detto questo, credo che al di là adesso delle, del sorriso che ogni tanto ci tira fuori il presidente queste cose, io credo che era importante che l'amministrazione come primo atto il sindaco, il presidente, credo più il sindaco, in apertura ci avesse messo a conoscenza di come è gestito il comune in questo momento perché non possiamo noi che siamo portatori comunque di esigenze di esigenze leggere e sappiamo certa stampa quello che scrive, no? no? quindi non possiamo ricevere le notizie soltanto dalla stampa, io credo che la voce ufficiale dell'amministrazione sia il sindaco, in questo momento il sindaco ci deve portare a conoscenza di quello che sta succedendo. Abbiamo, ci siamo lasciati nell'ultimo consiglio comunale che c'era una difficoltà amministrativa e credo non era leggera perché abbiamo visto discussioni in atto all'interno della maggioranza e non, non ritengo di ritornarci su quelle discussioni, però credo che non erano discussioni leggere. Proprio perché questa non è una discussione leggera, al di là di chi governa il Paese siamo pur sempre cittadini. E essendo sempre cittadini vogliamo sapere che fine facciamo da cittadini. E la fine del cittadino credo che sia quella di sapere, tanto vogliamo sapere a chi dobbiamo rivolgerci se non c'è la giunta, io stamattina a me alcuni cittadini mi chiedevano alcune cose per l'ufficio ambiente, c abbiamo la difficoltà che l'ufficio è chiuso per i, le cause successi, adesso probabilmente chiuderanno gli altri uffici per le zezenelle, che ancora non ho capito bene, però... Poi credo che il, che il presidente ce lo spiegherà e quindi è importante avere, avere l'assessore di riferimento. È importante avere un riferimento, no? L'ho provato, non l'ho trovato. È importante avere in riferimento in questo momento l'assessore e l'assessore, però, Prego. Grazie, vai. Prego, per... vai. vada avanti, è lei che si stimola però, perché eh, non è no, no, eh, eh, so che eh, mi dispiace per lei Presidente, questa è una roba tutta sua. Quindi detto questo è importante sapere che fine facciamo. se il sindaco ci vuole spiegare non vogliamo entrare nei meriti della crisi politica, ma quantomeno vogliamo sapere se abbiamo gli assessori proprio perché c'è questa difficoltà dell'ufficio tecnico che è chiuso vogliamo sapere se noi consiglieri comunali che in questo momento abbiamo dei riferimenti soltanto agli assessori per portare le istanze dei cittadini a chi possiamo rivolgerci io l'ho provato con un assessore, mi ha detto io sono ex e quindi detto questo chiedo al sindaco di portarci a conoscenza grazie al consigliere Abbate, il consigliere e a facoltà eh, volevo rispondere prima al, al consigliere Antonino Abbate per quanto riguarda le tariffe dell'Itrica e aveva chiesto al Presidente, e presidente del Consiglio aveva che, che fine aveva, a, avesse fatto la mozione che l'opposizione aveva mh, discusso ed è stata approvata poi all'unanimità del Consiglio Comunale allora, la, eh, il Presidente l'ha inoltrata al, al sottoscritto in qualità di Presidente della Commissione Ambiente che puntualmente... Non si arrabbate? Però lei deve, deve ascoltare che sto rispondendo. C'è un Ah, ecco. Quindi il Presidente del Consiglio ha puntualmente eh, rigirato la, la, la mozione appunto votata all'unanimità del Consiglio Comunale al sottoscritto in qualità di de, de, de, de Presidente della Commissione Ambiente io puntualmente ho convocato la Commissione Ambiente che all'unanimità ha, eh, diciamo, ha dato eh, via libera appunto alla proposta di deliberazione e lo stesso giorno che abbiamo fatto la, la Commissione l'abbiamo inoltrata al dirigente dell'ambiente quindi la domanda va ehm, eh, eh, come? No, come? No, non sta dentro i scatoloni parliamo di due mesi fa eh, la scusa dei scatoloni non, non, non regge quindi comunque abbiamo eh, ho inoltrato appunto il verbale con la richiesta di predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale al dirigente dell'ambiente architetto Rocca quindi che eh, me la prendete col Presidente del Consiglio o col Sindaco, caro Le collega, non c'entrano nulla, quindi adesso, adesso, adesso il dirigente appunto all'ambiente lo... si preoccuperà di predisporre la proposta di reparazione e la, eh, la portiamo diciamo, in Consiglio Comunale, se corrispondente alle leggi, alle leggi appunto. In Poi l'altra, eh, volevo appunto rispondere anche, anzi rimarcare ciò che che appunto, eh, ha detto poc'anzi il consigliere Antonio Abbate per quanto eh, riguarda la giunta. È un fatto gravissimo che noi oggi andiamo in consiglio comunale senza giunta, quindi eh, sindaco sono parecchi giorni no, che fate riunioni... E' eh, mica stata colpa mia! Beh, colpa vostra sicuramente, che fate riunioni 7, 8, 10 ore la notte e ancora non riuscite a risolvere il problema. No, io, già da, da diversi giorni ho detto che eh, non voglio perdere il sonno quindi ho detto a me non mi, non, non mi chiamate più però una cosa è grave sindaco cioè, lei ha, ha chiesto e ha accettato le dimissioni, le dimissioni del vice sindaco Fulvio Bardi ma questo è un fatto gravissimo signori quella, quella, quella persona era, era il candidato a sindaco di Città Nuova che è uscito con i manifesti, che ha fatto la campagna elettorale che stava facendo tutti e che cosa fa il sindaco? Gli chiede, gli chiede le dimissioni, quindi non è stato candidato, non si è potuto candidare, ha fatto un passo indietro e adesso si parcheggia, presumo al laghetto, no? in, in attesa non so di che cosa, ma, ma è un fatto grave, io capisco che, che il sindaco non ha mai mantenuto un impegno in questa legislatura, no? Ma questo è gravissimo signori, è gravissimo che un sindaco chiede e poi accetta le dimissioni di una persona che, che era, era completamente diciamo, esclusa dal, dal discorso politico, è grave, ma ancora più grave che c'è un documento firmato da Luca Franco, da Alberto Montesi, da Mauro Agliaco Angeli e da Alessandro Quartuccio che chiedono al sindaco il rispetto degli accordi che hanno fatto loro, questo è ancora, è ancora più grave signori, è ancora più bravi. Quindi io un, un appello accurato, accurato al sindaco, se una volta riesce, riesce a mantenere la parola e gli impegni presi in campagna elettorale con gli elettori e con i cittadini, che chiama Fulvio Bardi, gli riconsegna la delega di vice sindaco e di assessore, almeno per una volta rispettiamo la parola data. Lascio la parola ai colleghi consiglieri, presidente, poi per ultimo ho un'ultima un interrogazione. Grazie. Non c'è una scaletta per l'interrogazione. Ah, posso? Prego, prego, prego. C'è un'ora, un'ora. Eh, vabbè, se c'è Mauro Giordani o chi per Ah, c'è la scaletta lei? Eh? C'è la scaletta? No, non vorrei parlare di soli. C'è un trabattere, dice. c'è un Allora, il consigliere Giordani ne ha facoltà. Grazie, Presidente, io Sindaco. Ma ah, quello che spesso si sorride in questo Consiglio Comunale, capisco che il sorriso fa parte insomma, della tranquillità di una città, ma questa è una cittadina che non può permettersi questo, che non sarà finito ormai il rodaggio, eccetera, è una città paralizzata, non c'è un punto di riferimento, non c'è l'assessore, dirigenti che spesso prendono la parola in Consiglio Comunale, oggi ci si trova a votare la revoca di un atto che fu illustrato tempo fa dal tecnico che ha preso parola per più di mezz'ora che forse ha incantato tutti, me personalmente, noi personalmente no, che siamo andati avanti ma di là di questo vorrei dire un'altra cosa mia, alle interrogazioni che sono state presentate poc'anzi dai colleghi di maggioranza e di opposizione spesso si incontra il cittadino anche fuori lì mi stavo fumando una sigaretta, che si fa per questo paese? E quindi quando vedi una ditta che sta per operare, per lavorare, per fare una, una bonifica, cioè, l'opposizione deve stare qui e deve reclamare una bonifica che viene fatta sul territorio, dovrebbe fare un plauso l'opposizione alla maggioranza, ma è un'opera impropria, è un'opera impropria. Perché? Perché la palazzina di via, fatte, palazzina di via Francesco Crispi è di proprietà della provincia di Roma. C'è in, in atto un interscambio dove la provincia di Roma lascia quella palazzina e deve acquisire il terreno per la nascita eh, io, della prima scuola superiore di secondo grado nel nostro territorio e quindi sarebbe bello vedere esposto il rogito finalmente nel terzo millennio il comune di Ardia l'amministrazione di centodestra ha fatto sì che la provincia di Roma può realizzare finalmente la scuola superiore dove c'è un progetto con 24 aule c'è un progetto dove c'è la, la casa del custode due palestre di cune e coperta guardia è nuova di palestre dove c'è l'auditorio c'è di tutto e di più paralizzata non si ha perché uscirà, la verità uscirà e quindi sarebbe bello vedere quest'atto pubblico dove c'è scritto eh, il comune di Ardia cede il terreno alla, alla, alla provincia di Roma la provincia di Roma andrà in gara al più presto perché c'è un mutuo acceso da 4 anni di 4 milioni di euro per la realizzazione della scuola e il comune di Atte su quella palazzina può farci quello che vuole finalmente, dopo 30 anni che c'è un contenzioso aperto tra provincia e comune l'ho vissuta personalmente e particolarmente e mi sono dovuto fare per questo ma ancora non vedo luce quindi diciamo che è antipatico vedere un'opera che sta in fase di ripuritura in fase di ristrutturazione e state da questa parte a reclamare il fatto che quest'opera perché si sta facendo che non si può fare? sarebbe bene dare un contributo anche noi come minoranza e dire va bene, viva Dio quindi quest'opera questo sito è diventato di proprietà del... Eh, eh, cammino il microfono eh, grazie a te finalmente questa... Finalmente questa, eh, questo sito è diventato di proprietà della, della, della, del comune di Ardea. Io mi ricordo ero consigliere provinciale spesso sul treno che prendevamo a Campoleone insieme al consigliere Volante, andavo su dall'allora capo di gabinetto Antonio Calicchia che la, la, la, la, il primo intervento che facevamo insieme al Sindaco venne Giu, l'attuale dir dir direttore generale della provincia di Roma, per eh, presenti anche molti dei capigruppo di, di maggioranza per reclamare il fatto che l'amministrazione precedente aveva un po' dormito su questo atto e nessuno replicò, nessuno replicò, lui e lei fa così Sindaco, nessuno replicò, poteva replicare in quella sede, tutti i testimoni ci sono. Comunque non sto non sto qui per dire di chi è la colpa facciamo la scuola superiore facciamo sì che questo sito diventi del comune e decidiamo quello che deve fare anche perché da un discorso passiamo a un altro che è di attualità il fatto che l'ufficio tecnico mi sembra di capire attraverso i quotidiani ci sia un dolo il comune di Asia quanto paga l'affitto sono atti pubblici, io non lo so quanto paga di affitto al, al proprietario di quel sito di Via Laurentina lo posso sapere la risposta immediata? no la, non, è mi, non è mi può rispondere la stampa non lo so, nessuno mi risponde non so il tecnico che sa quanto lo non lo so, vabbè. quindi quanti anni no, quanti anni no, lei sindaco sono 18... Eh, sono 18 anni che fa il Consiglio comunale, di maggioranza eh. eh. allora, allora. no, no possiamo anche fare il battito io non ho problemi no, allora evitiamo però voglio dire il comune di Ardea quanto paga di affitto su quel sito di via Laurentina? io non lo so io non lo so quanto paga l'affitto ora cosa avviene? vediamo questi, questi fardelli che vanno avanti e dietro io mi domando da consigliere comunale dove stanno andando? stanno traslocando ovviamente che c'è stato un incendio giusto? dove stanno andando? cosa facciamo? continuiamo a pagare l'affitto lì, andiamo a pagare l'affitto da un'altra parte qual è una risposta? Non so quello che sta avvenendo so che comunque il Comune attraverso la giunta che non c'è gli uffici che non lo so è paralizzato e quindi ecco perché mi riferisco all'intervento iniziale queste cose non fanno sorridere, assolutamente no la situazione è a quanto preoccupante perché lei sindaco, mi trovo meglio forse così per presentarsi al sindaco attraverso la Costituzione italiana dove presentare un programma e quindi è giusto che lei e i suoi consiglieri di maggioranza lavorino sul programma che lei ha stimolato nel momento in cui ha presentato la sua coalizione quindi sono passati circa 6-7 mesi non facciamo come l'amministrazione di Carlo Euffei che ha cambiato più di 35 assessori nel percorso degli 8 anni di governo poi ci rimette la cittadinanza quindi io la domanda che farei la curiosità che fine farà questo ufficio tecnico? se la risposta non deve saltare l'amministrazione comunale chi, chi, chi me la dovrà dare questa risposta? chi mai dovrà dare questa risposta? io non lo so Questi, queste scatole che viaggiano tutti i giorni e vanno in direzione di San Lorenzo dove stanno andando? noi siamo consiglieri comunali di minoranza Contiamo poco e niente. Però, siccome siamo deputati in questa Assise, vorremmo sapere cosa sta facendo la maggioranza in relazione a quello che è accaduto. Questo vorremmo sapere. Grazie. Grazie al consigliere Giordani, consigliere Fanco, a favore. E, Presidente, c'è dato la parola al consigliere Iotti che c'è la prima grazie. non ho visto il consigliere che mi ha chiesto la parola, me l'aveva chiesto prima al consigliere Panco. Prego consigliere Iotti. Consigliere grazie Presidente, grazie al consigliere Panco che mi ha ceduto la parola, buonasera ai cittadini, alla stampa, ai colleghi consiglieri, al sindaco e a tutti quanti. Io volevo semplicemente rispondere al. A parte che giustamente si è chiesto eh, che fine stesse facendo l'edificio di, di via Bologna, quello in effetti è un peccato perché quell'edificio noi lo destinammo inizialmente alla ludoteca e baby parking, fu fatta anche una, una gara di evidenza pubblica ma eh, con, eh, andò deserta perché nessuno partecipò visto che comunque non c'erano le condizioni in quanto quel... Quell'edificio di fatto non rispetta la normativa vigente per questo tipo di, di attività. Allora pensammo fosse opportuno destinarlo al centro di applicazione giovanile, quello è un progetto interamente finanziato dalla regione Lazio attraverso il piano di zona e appunto per maggiore trasparenza vi dico che la gara fu fatta quando ehm, era capofila il comune di Pomezia perché il progetto CAG riguardava sia Pomezia. Ardea, quindi questo centro di aggregazione giovanile eh, durante i due anni di progetto eh, che fu inaugurato dall'allora assessore, all assessore Roberta Ucci, e, insomma, si sviluppava sia su Pomezza che su Ardea. Nell'ultima fase del, del progetto, proprio perché questo edificio era abbandonato e perché pagavamo un affitto eh, del centro storico, pensammo di trasferirlo a via Bologna in questo edificio requisito alla mafia proprio per dimostrare che eh, si poteva restituire ai cittadini, in questo caso ai giovani, un edificio ehm, eh, comprato con i proventi delle attività malavitose. Noi vorremmo aprire proprio questo, questo centro per, affinché fosse un, un punto di riferimento per i giovani. Oggi è vero, eh, ah, preciso anche che non è un'associazione ma è una cooperativa quella che lo gestisce, una cooperativa tra l'altro di Roma e, e oggi... Il progetto è scaduto. Loro ci avevano dato anche la disponibilità a continuarlo gratuitamente, accollandosi anche le utenze perché loro comunque eh, si pagano le, le utenze della, della luce e del gas. Ma evidentemente oggi non, non riescono neanche loro più ad andare avanti. Quindi, ben venga la, pro, la proposta del, del consigliere Abbate, Se fosse possibile, comunque, anche eh, ricevere altri progetti. Ne avevamo già parlato, magari ci sono associazioni ehm, per, per, per, eh, che comunque ehm, ad, si adoperano nel settore della disabilità, quindi benvengano comunque anche progetti che l'amministrazione può vagliare e eventualmente approvare, forse il caso magari di fare una gara all'evidenza pubblica per dare la possibilità a tutti quanti di, di partecipare. L'importante è che comunque quell'edificio oggi non rimanga deserto e abbandonato, e si trovi comunque un, un progetto un qualcosa che possa farlo ritornare a vivere perché comunque dobbiamo sempre reinventarci quando un, un progetto termina e non c'è più la possibilità di portarlo avanti perché oggi non abbiamo finanziamenti per rifinanziarlo il piano di zona non prevede più finanziamenti per le città di aggregazione giovanile ben vengano altre proposte e se possibile magari anche questa è ottima quindi destinarlo comunque alle associazioni ehm, per... Eh, persone diversamente abili io eh, avrò sicuramente da parte mia tutto l'appoggio grazie grazie al capo di, di Iotti grazie consigliere no, no. grazie presidente Tanto, no, no. grazie al consigliere Iotti ci ha chiarito un pochino meglio ma era chiaro quello che no, no. ci ha detto il consigliere Iotti la nostra preoccupazione è limitata al fatto che al di là dell'associazione cooperativa che sia, e che comunque, e questo credo che debba essere poi lo scopo successivo alla mia interrogazione, è che se ci fossero stati dei finanziamenti regionali, dobbiamo capire che cosa ci hanno fatto con questi finanziamenti, perché se sono limitati ad aprire il giorno dell'inaugurazione, la il denaro so dice che non si dice, la esorto a risolverlo il problema al più presto, proprio perché lei se ne è fatta carico a suo tempo e quindi credo che nel momento in cui ci rendiamo conto che qualche cosa non va, è compito dell'amministrazione limitare quantomeno il disagio alla cittadinanza. Ed è brutto che questo avvenga sotto una palazzina all'interno di un condominio, sapendo che l'appartamento è di proprietà delle, del comune, cioè lo dicevo prima, lo confermo, ci sono due metri di erba alta così e in altri casi i nostri vigili giustamente sono andati nelle, nei terreni di proprietà e li hanno multati e allora non dovremmo avere il coraggio oggi di farci la multa, subito e immediatamente invito il, il comandante dei vigili domani a, a andare a verificare perché quello è il portatore è di animali vicino, e non è, che è possibile vicino. che all'interno di un condominio il comune faccia spallucce su un pericolo del genere io sono d'accordo, non so la gara, io, ne so, io sono venuto a conoscenza nel momento in cui c'era l'inaugurazione quindi non sono venuto a conoscenza della gara e sì che io sono uno attento questo quindi non sono venuto lei, poi mi dice che è avvenuta in un momento dove il comune capofila era Pomezia e può accadere, io non ho dubbi, insomma, non devo cercare per forza il, il dolo su questo, però proprio perché noi abbiamo associazioni che tutti i giorni nei servizi sociali ci chiedono sostegno aiuto e lei che questo poi si, si occupa un pochino di più sulla parte dei servizi sociali ne sa più di me, quindi su questo, e guardi non è scandaloso, no, okay, proprio okay. perché ci sono associazioni che seguono i portatori di handicap, di disabilità, noi dovremmo essere in grado e proprio perché non è scandaloso dovremmo indirizzarlo verso okay. quelle associazioni. Perché fare il consigliere comunale vuol dire anche assumersi delle responsabilità, non soltanto di fatto urbanistico, ma soprattutto di sociale. Grazie. Grazie al consigliere Abbate, consigliere Quartuccio Raffaele. Buonasera. Buonasera a tutti, io mi ricollego alla parola esorto che ha detto il collega Abate e in quanto, in quanto qui sono state presentate delle, delle interrogazioni per quanto concerne i lavori che stanno, stanno facendo in via per Io dico semplicemente una cosa, piuttosto che trovare e vedere se ci sono capelli, peli nell'uovo per quanto concerne i, i, i lavori, qui bisognerebbe che tutti noi ci dessimo da fare per trovare nuove sponsorizzazioni. Per, le, per i disabili per quanto riguarda gli cioè, eccessi dei disabili e quant'altro e poi aggiungerei che tu, ognuno di noi compatibilmente con i tempi gli orari di lavoro debba mettersi le, il, il cappello con gli scarponi e dare una mano per quanto riguarda i lavori perché gli uffici comunali necessitano di un'accelerata perché il paese è fermo pertanto servono gli uffici e quindi ci dobbiamo tutti noi adoperare affinché questo, questo clima di, di crisi venga, venga affrontato e superato il prima possibile, quindi esorto tutti i colleghi consiglieri a prendere personalmente sì, come, come atto di, di pubblica utilità e quindi ringrazio tutti quanti grazie al consigliere Quartuzio Grazie Presidente, no. solo per chiarire ulteriormente, quando fu eh, affidato quell'edificio il progetto era già in scadenza, quindi lo hanno preso senza nessun finanziamento. Portando, cercando di portare avanti questo progetto non avendo più il finanziamento perché è, era un finanziamento regionale, che è stato eh, il, il centro di aggregazione giovanile, stava nel centro, centro storico, se vi ricordate, okay? nell'ultima fase del progetto pensavamo di spostarlo in via Bologna solo perché precedentemente il bando che avevamo fatto è andato deserto, allora quindi abbiamo pensato di spostare il centro di aggregazione giovanile giovani e lì facendo questo accordo con la cooperativa che si accollava anche le spese delle utenze avendo comunque una sede per poter operare, ora no, evidentemente non hanno più la possibilità di farlo, quindi ben vengano altri, eh, altre proposte per altri progetti, magari proprio nel settore della disabilità come lei proponeva. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie, non è una polemica. Nel momento in cui noi ci rendiamo conto che qualche cosa non va, non è per presa di posizione iniziale, non possiamo tornare sui propri passi. Non funziona. Che loro si facciano carico della, della corrente e dell'acqua potabile. Non pagano nulla, questi non aprono mai, che corrente pagano. Non aprono, io non ho mai visto, io abito di fronte, non ho mai visto una volta che abbiano aperto allora questi bisognerebbe citarli per danni soltanto per i soldi che hanno fatto spendere al Comune abbiamo eh, fatto, creato il piazzale per l'inaugurazione, abbiamo fatto qualche spesa che abbiamo avuto la spesa del Presidente, va riconosciuto? <ride> quindi, quindi è vero però non dobbiamo entrare in polemica si può andare a rivisitare questa, questa situazione consigliere Iotti? consigliere Iotti si può andare a rivisitare questa situazione? se noi riteniamo che così va bene assumete la responsabilità io vi porto a conoscenza che così non va quindi detto questo detto questo secondo me, me vedo che impegnate più perché lì era fuori dubbio che il locale è piccolino secondo me lì andava, andava creato un'altra cosa ma non può essere lì i ragazzi l'hanno creato probabilmente come, come appartamento per l'estate poi non ci sono venuti perché hanno saputo che probabilmente qualche consigliere comunale ci abitava davanti, ma così non è, non è successo. Lì ci andava un distaccamento dei vigili urbani, la, la capitale dei porto, qualche cosa di diverso. La forestale ci doveva andare, no? Perché la forestale non è che funziona soltanto per le foreste, noi qui, grazie, viva Dio la forestale che qualche cosa abbiamo risolto. Sì, bravo. Grazie. Allora. Consigliere Abbate, ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire. Consigliere Fancon ha facoltà. Grazie Presidente. Io volevo mh, fare eh, un'interrogazione che eh, avesse come oggetto appunto, la, la revoca di. Discussione, perché poi dobbiamo vedere anche i pareri del, del dirigente eh, firmatario della proposta di deliberazione della revoca e quella della segretaria comunale, che pare che sono pareri contrastanti. No? Quindi andiamo, poi andiamo a discutere appunto questa revoca e eh, se troviamo appunto la, eh, giusto e, e, e illegale soprattutto la, la, la, la convenzione che abbiamo fatto, andiamo a revocarla. Quindi io vorrei appunto fare questa eh, interrogazione al sindaco Luca di Fiori e al segretario comunale dottoressa Marina Inches. Però ecco, chiedo, il... no, sì, però chiedo ecco, se, la, se la segretaria gentilmente No, non è alla tua lettera, sta parlando col, col comandante Farelli quindi segretario appunto dicevo mh, eh, presento questa interrogazione con richiesta di risposta scritta allegata agli atti del Consiglio Comunale di Ardea del 25-10-2012 eh? sì, è un'interrogazione la presento al Sindaco Luca Di Fiori, no per conoscenza, la mando al segretario comunale che se non erro è la responsabile dell'ufficio legale del comune di Ardea e per conoscenza anche al comandante della polizia locale, dottor Francesco Passaretti, che poi non è per conoscenza perché se ci sono dei, reati, no, dei presunti reati dovrà procedere appunto d'ufficio. Allora, eh, la motivazione di questa, di questa interrogazione segretaria è che comunque noi, noi nel Consiglio Comunale eh, scorso, passato abbiamo votato una, eh, una convenzione con, con la SEC no? una deliberazione e con la SEC adesso noi andiamo dopo eh, un brevissimo periodo no? con una proposta di revoca della stessa no, e, e qui diciamo va bene, adesso la, la discutiamo se dobbiamo fare la revoca presumo eh, eh, la faremo senza problemi però qui qualcuno no, deve pagare perché, perché comunque chi ha sbagliato non è giusto che eh, si approfitti di un consiglio comunale che alza eh, le mani con, con delle dichiarazioni con delle affermazioni con, eh, con eh, delle de, de, de dichiarazioni molto, molto eh, pesanti e poi la, eh, il segretario comunale dottoressa appunto, Maria Inches scrive no, in vero la parola in vero è un sinonimo di falso, no? quindi se la cosa eh, non è vera quindi è falsa, quindi questa interrogazione è, è basata sulla, sulle responsabilità soggettive dei, dei singoli che hanno, che hanno indotto il consiglio comunale a votare una cosa che non sarebbe reale, non è... sì, sì, sì, sì. io non, ho, non ce l'ho con, con, eh, con un singolo o col dirigente Rocca anzi, secondo me è stata una vittima il dirigente Rocca, come è stata una vittima anche l'assessore proponente eh, quindi è, è bene chiarire questo però qualche, qualcuno no? dovrebbe, dovrebbe rispondere, allora al sindaco Luca Di Fiori al segretario comunale dottoressa Marina Inkes e al comandante della polizia locale dottor Francesco Passaretti, oggetto Revoca deliberazione di Consiglio Comunale numero 31 del 13-8-2012, richiesta di denuncia per i colpevoli dei reati conseguenziali. Con la presente si chiede alle signorie loro in indirizzo se hanno proceduto a denunciare i colpevoli alle autorità competenti in merito alla sussistenza dei reati conseguenziali alla revoca deliberazione di, di Consiglio Comunale numero 31 del 138 2012 o se ancora omissivi alcune riflessioni colui che produce false dichiarazioni destinate a confluire in un atto pubblico risponde anche del reato di falso ideologico per induzione? Per i reati di false attestazioni in atto pubblico, di, di cui all'articolo 483 del Codice Penale e di falso ideologico in atto pubblico per induzione, in errore del pubblico ufficiale, in base al combinato disposto degli articoli 479 e 48 del Codice Penale, cosa è previsto? Il responsabile del reato, di cui all'articolo 483 del Codice Penale, false attestazioni in atti pubblici, risponde anche ex articolo 48 del codice penale del reato di cui all'articolo 479 falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale che redige l'atto in cui inseriscono le false attestazioni. Quando si configura il falso ideologico per induzione in errore, il reato di cui all'articolo 483 del codice penale assorbe il falso ideologico in atto pubblico o le due fattispecie concorrono? nel caso di specie il segretario comunale dottoressa marina Inkes, nella nota protocollo numero 369 serv, serv, serv, del 25 settembre 2012 testualmente dichiarava aperte le virgolette oggetto revoca deliberazione di consiglio comunale numero 31 del 13 2012 in merito alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 31 del 13/08/2012 avente ad oggetto la proposta di accordo di programma e variante urbanistica di un'area in località di campo di carne di proprietà della ditta SECR-SRL, ai sensi della legge numero 1150-42 e successive modifiche ed integrazioni, adozione variante, si rappresenta quanto segue, due punti. Da un'attenta disamina del testo si è riscontrato nella premessa dell'atto deliberato, deliberato di un evidente errore sull'entità della richiesta di risarcimento danni imputata al contenzioso in essere tra l'ente e la società SEC a tutt'oggi pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma che nell'atto viene asserito essere di euro 12 milioni in vero, dalla lettura del ricorso introduttivo del procedimento proposto dalla SIMP SRL, oggi SECR SRA, SRL. Innanzi alla Corte di Appello di Roma che ad ogni buon fine si allega in copia, si evince che la domanda risarcitoria in via principale della società è la seguente, Euro 953.659,29 oltre rivalutazione dal 1 febbraio 2001 a titolo di ristoro del danno per l'occupazione dell'area oggetto del contenzioso. Euro 855.447,80 oltre rivalutazione di interessi dal 31 1 2001 a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà del terreno oggetto della causa in corso. Punto. La somma indicata in delibera e più volte richiamata, quale presupposto di aperte le virgolette, ipotetico contenzioso, chiuse le virgolette, da concludere in via transattiva, virgola, è evidentemente errata e pertanto, virgola, al fine di non incorrere responsabilità giuridico contabile, è necessario procedere alla revoca in autotutela dell'atto deliberato nella seduta di Consiglio Comunale del 13 2012, Punto. distinti saluti, chiuse le virgolette. In capo al... Decipiens si configurano due condotte punibili una consistente nel, nel produrre una falsa attestazione avendo il responsabile... Eh, beh, questa non è la mia lettera, eh? questo è il palco che parla Sì, sì, ho messo lettera, Ho già chiuso le virgolette, no, dottoressa le virgolette. No, quando io ho detto testualmente, aperte le virgolette okay, poi no. sai solo di via, chiuse le virgolette okay. quindi lei non parla più dopo i distinti... Dopo i distinti saluti no, eh, ci sono chiuse le virgolette, quindi adesso, adesso parlo io. In capo al Decipiens si configurano due condotte punibili, una consistente nel produrre una falsa attestazione avendo il responsabile l'obbligo di dichiarare la verità, una seconda consistente nell'indurre in errore il Consiglio Comunale al quale viene prospettata la sussistenza dei presupposti necessari per l'emanazione dell'atto pubblico, delibera, che in realtà non esistono. La prima condotta integra il delitto di quell'articolo 479 del Codice Penale, mentre la seconda è punibile in base all'articolo 483 del Codice Penale, integrato con l'articolo 48 del Codice Penale si configurano due distinti reati con possibilità di concorso materiale e di connessione teologica. La, la normativa codice penale articolo 479 falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici il pubblico ufficiale che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è venuto alla sua presenza o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità soggiace alle stabilite dell'articolo 476 articolo 483 falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a due anni articolo 48 errore determinato dall'altrui inganno le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altro inganno ma in tal caso del fatto commesso della persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo Vengo vengono presento e me lo firmo la ricevuto, grazie grazie al consigliere Franco, abbiamo terminato l'ora di mozione intervistante per Allora, il segretario comunale chiede la parola. Allora, rispondo immedia immediatamente al alla richiesta del consigliere Franco. Allora, in qualità di pubblico ufficiale qualora venissi a conoscenza del, di un reato, della commissione di un reato, sono tenuta a denunciarlo, se non l'ho fatto è perché evidentemente non sono venuta a conoscenza di ciò. Una condotta eh, come ipotizzata dal consigliere Franco sicuramente non, non trova riscontro, almeno per me che faccio il segretario comunale e che ragiono per atti, negli atti che ho visionato, Tant è vero che nella mia nota parlo di errore e io posso anche eh, capire da dove nasce questo errore, probabilmente nasce dalla prima richiesta che la parte ha fatto davanti al Tribunale di Roma che non l'ha accolta. La conferma della mia ipotesi, perché per commettere un reato ci cioè faccia un elemento psicologico, o è la colpa o è il dono, non basta una condotta. La mia, la mia ipotesi che ho appena formulata è eh, confermata dalla risposta che mi ha dato l'architetto Rocca, che in modo anche confuso, perché era confusa la sua conoscenza dei fatti dal punto di vista giuridico legale, dico confusa senza offendere nessuno perché ho capito che non aveva la chiarezza del, del procedimento, non aveva neanche la chiarezza del, diciamo, del giudice al quale era stato prima sottoposto l'atto e al giudice che attualmente invece ha in mano il contenzioso perché un primo momento era il Tribunale, ora siamo davanti alla Corte di Appello e invece... E l'architetto Rocca parlava ancora del tribunale ed effettivamente davanti al tribunale era stata fatta quella richiesta, ma il tribunale l'ha rigettata. E quindi queste votazioni ovviamente mi hanno fatto escludere l'ipotesi che nel caso in esame fosse stato commesso reato. Detto ciò, la proposta di revoca della delibera non appena io eh, anticipo un po' il, punto, il prossimo punto all'ordine del giorno. Quando sono arrivata ad Andrea ho ovviamente letto una serie di atti che erano stati adottati dal, dal Consiglio Comunale, in particolare quello del 13 agosto, dove sono stati su richiesta del sindaco e del presidente, in particolare eh, due atti, questo e, e il piano Pio Verde. È ovvio che, essendo, ripeto, appena arrivata, non ho fatto altro che prendere gli atti che erano citati in premessa e leggerli, perché voi, prima di deliberare, avete citato una serie di atti. Nel leggere questi atti non ho trovato ehm, le cifre che invece erano riportate nella seconda parte della delibera, sempre nella prova in premessa, dove si parlava dell'entità del contenuto, cioè del quantum, c'era il contenzioso ma non trovavo il quantum, cioè non mi coincideva questa eh, presunzione di richiesta di trascimento danno e la famosa forbice di cui te era parlato con la richiesta che era stata fatta davanti alla corte d'appello dalla società. Ho chiamato quindi l'avvocato che rappresenta il comune in giudizio, mi ha confermato che, perché mi era avuto anche il dubbio che si stessero atti che io non avevo, che ovviamente magari mi erano subiti, mi ha confermato che era stata impugnata davanti alla Corsa d'Appello la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel 2003 e che la società aveva chiesto le cifre che poi ho citato in premessa in via principale ed altre in via subordinata. Detto ciò, ho ritenuto opportuno immediatamente scrivere al sindaco, al presidente del Consiglio, all'architetto Rocca, al dirigente e all'assessore e diciamo da questa mia disamina è nata questa proposta di revoca firmata da me, dall'architetto Rocca e eh, dall assessore Cocchi quindi eh, nulla mi fa ipotizzare che ci sia stata la volontà di ma al contrario mi rendo conto che si è in corso in un errore questo è il mio convincimento poi se altri hanno altri convincimenti ovviamente si comportano di conseguenza ma io quello che vorrei ricordare al Consigliere Franco che, perché ho visto che è un po' un'abitudine qui scrivere lettere e dire hai denunciato, hai fatto, ti denuncio che ognuno di noi, almeno parlo per me sa perfettamente quello che è il proprio ruolo e se io vengo a conoscenza di un reato sono tenuta a denunciare non, devo, non deve essere un consigliere comunale perché il consigliere comunale a sua volta può farlo cioè non è che io scrivo a lei dico ma lei sa di obiettivo no, perché se io mi rendo conto che è stato commesso uno, io sono obbligata a farlo non il posso. Il deve fare? appunto, non deve scrivere, no? E che scrive a non me? noi l'abbiamo fatto lui no, è no, no, la lettera indirizzata a me mi dice se ho proceduto a denunciare una certa situazione qualora io avessi ravvisato una condotta illecita sarei stata obbligata <ride> a farlo questo deve essere chiaro, cioè non è che il consigliere che mi dice che né a me né a altri pubblici ufficiali, adesso non mi ricordo neanche voi siamo tutti gli intestatari della nota, quindi io vi chiedo di ehm, capire che abbiamo la consapevolezza di quello che facciamo, cioè che voi ce lo ricordate ma che addirittura mi venga scritto e denunciare lo trovo particolarmente eh, non lo so insomma non, non so come definire ci devo pensare sicuramente c'è qualcosa che devo ancora capire di questa nota poi la approfondirò e la leggerò da sola bene e attentamente comunque ribadisco io sono tenuta a denunciare condotte illecite in qualità di pubblico ufficiale grazie al segretario comunale Marina Enkes. Allora, prima di procedere siamo nel punto, è finito eh, no, c'è stato, è stato un, un chiarimento da parte della della comunale ma è, è riguardo alla, alla delibera in oggetto siamo nel punto allora, eh, prima di procedere prima di procedere al punto vorrei nominare i scrutatori. Allora Rossi, Iotti e Iacoangeli. Allora, entriamo nel punto all'ordine del giorno. Oggetto revoca deliberazione di Consiglio Comunale numero 31 del 13 ottobre 2012 avendo ad oggetto proposte di accordo di programma e varianza urbanistica di un'area in località Campo di Carne di proprietà della Sista Secco, a esempio la legge 1150-42, adozione e varianze. Qualche consigliere, consigliere a parte? No, Presidente, non c'è legge... Ah, non c'è legge... Allora, la legge del secolario comunale, Ministro Pera. Allora, permesso che in data il 13 agosto 2012, con proprio atto numero 31 del Consiglio Comunale di Ardia, approvava la proposta di accordo di programma di varianti urbanistiche giornale e località Campo di Carne, di proprietà della ditta SECR-SRL, esente della legge 1150 del 42 e successive modificazioni, che l'oggetto della richiesta della ditta Secre SRL pervenuta al protocollo generale dell'ente in data 6-12-2010 numero 57402 riguarda l'accordo di programma relativo all'immobile sito in via Laurentina, angolo di Campo di Carne, meglio identificato al foglio 55 particella ABE, che tale proposta come di vincere della premessa della delibera fa riferimento ad un contenzioso? con la ditta proponente SECRE, già SIMP e il Comune di Ardea, pendente in relazione all'occupazione di un appezzamento di terreno della SIMP da parte del Comune di Ardea, che nelle premesse della delibera dei può si tiene conto del, ver del verbale d'incontro redatto in data 7 maggio 2009 tra la SECRE SRL e il Comune di Ardea. Ratificato successivamente con deliberazione di giunta comunale numero 48 del 14 marzo 2009 e successivi incontri votativi e al contempo di presenti verbali, si cita, cito quello che aveva citato nella premessa della delibera del 13 agosto, che è un passaggio del verbale, la TEC cede gratuitamente in piena proprietà al Comune il 70% della superficie complessiva del terreno, missi che il Comune, a titolo di compensazione per il valore delle aree come sopravedute, accetta il cambio di destinazione d'uso dell'attuale, edificabile della residuaria di proprietà della TEC, che i contenuti del verbale suddetto sono stati ritenuti come espressione della volontà dell'amministrazione di addivenire ad una conclusione transattiva del contenzioso in essere, rinviando la valutazione specifica delle opere offerte a confronto delle aree esigenze di qualificazione del territorio e comunque da valutare in termini economici alla luce dei parametri di dall'amministrazione dell'amministrazione comunale con specifica delibera per l'applicazione dell'Istituto della e compensazione all'interesse pubblico nei casi di espressione delle varianti urbanistiche che nel quadro economico allegato alla relazione tecnico-illustrativa si evince che all'amministrazione comunale deliveranno conseguenzialmente dall'accordo di programma opere per circa 13,8 milioni di euro e che la società proponente intende attribuire la differenza in attivo dell'investimento quale contropartita al contentiosa in essere quale forbice di cui parlavo prima richiesta euro 12 milioni portice ipotizzata da 7 a 12, media 19 milioni e mezzo. Questa era la premessa della delibera approvata il 13 agosto. Considerato che con successiva deliberazione di giunta comunale numero 41 del 3 maggio 2012 si revocava la deliberazione di giunta comunale numero 48 nel 14 maggio 2009 a mente ad oggetto presa d'acqua a porto tra il comune di Ardea, società Secre, società edilizia commerciale residenziale, liquidazione e, e Già che in data 22-12-2011 si è proceduto alla trascrizione con riserva della sentenza del Tribunale di Roma questa è la sentenza del 2003 del Tribunale di Roma che appunto ha condannato il comune di Ardea a pagare l'indennità di esproprio in virtù della quale però il terreno è diventato proprietà del Comune di Ardia, questa sentenza del 2003, conquistata e riconosciuta la cessione invertita per esproprio da parte del Comune di Ardia dell'immobile distinto al Catastro, che in data 28 settembre 2012, con determinazione 141, si incaricava all'Avvocato Francesco Panzerini di promuovere un giudizio per la rettifica del dispositivo della sentenza, retta dal Tribunale Civile di Roma, questo incarico l'ho dato io in qualità di dirigente dell'ufficio legale all'avvocato Passerini, perché? perché in realtà la trascrizione che è avvenuta nel 2011 da parte del conservatore è avvenuta con riserva perché? perché il tribunale nel sentenziare quindi nel riconoscere la gestione invertita in premessa ha distinto catastalmente il bene nel PQM, nella decisione no quindi il conservatore l'ha trascritta ma scritto con riserva che significa trascrivere in conservatoria la proprietà del bene significa che il comune di arte è proprietario perché il codice civile è chiarissimo trascrizione vale titolo nel momento in cui lo trascrivo a mio nome il bene è mio la trascrizione è avvenuta con riserva quando io come vi stavo accennando prima ho parlato con Pasterini e mi ha spiegato questo passaggio allora ho chiesto a Pasterini che ci sta rappresentando anche davanti alla Corte di Appello di chiedere al giudice di rettificare il dispositivo integrandolo quindi mettendo in modo dettagliato anche a livello catastale indicando catastalmente la particella in modo tale che il conservatore possa trascrivere senza riserva quindi con pieno titolo il bene, il bene. comunque anche ad oggi è del comune di Arga, questo deve essere chiaro era chiaro anche prima eh. ah, io no Faccio i miei passaggi appare, poi dopo diciamo, io diciamo che ho il beneficio di essere appena arrivata, aver trovato una trascrizione con riserva, ho detto perché con riserva mi sono posta la domanda, mi hanno risposto e ho fatto il passaggio successivo, cioè eliminare questa riserva. Comunque il bene a prescindere la riserva è stato trascritto a favore del Comune di Altea. Ed è la parte che vi stavo dicendo, visto che dai della deliberazione e negli atti ad essa presupposti e di nessa richiamati, come da legata nota del segretario generale, quella che ha detto Banco, non risulta che l'ente sia stato ad oggi condannato a risarcire alla società la somma di 12 milioni di euro e o che pende un giudizio penalizzato al riconoscimento di un danno di tale importo, ma che al contrario il Tribunale Civile di Roma, il giudice con sentenza, quella del 2003, riconosceva e qualificava come appropriativa l'acquisizione dell'area. Cito il controllo della sentenza che ovviamente ci ha riconosciuto alla società, il diritto ad avere in verità del proprio per 620 mila euro e poi ci ha trasferito la proprietà del bene, che con appello notificato in data 20 aprile 2004, la Tinta proponeva gravami, avverto la sentenza per vedere il comune di Ardia condannato. Questa è la richiesta, adesso che leggo, che ha fatto la società quando ha impugnato la sentenza del 2003. Ha chiesto di vedere condannato il comune di Ardia a pagare a titolo di rimborso del danno per tale occupazione la somma complessiva al 31 gennaio 2001 ovviamente va rivalutata di euro 935.659,29 e al pagamento della somma di 855.447,80 euro per il mancato accondimento della percentuale di cui sopra. e quindi queste sono le richieste che sono state fatte in secondo grado, in appello dalla società. Quindi vedendo queste cifre e vedendo la forfice e la richiesta di 12 milioni di euro ovviamente mi sono accorta che c'era stato un errore. Questo è quello che... un errore. Detto ciò, è ovvio che siccome la delibera del 13 si riferiva a questo contenzioso e quindi è normale che il Consiglio Comunale di il prezzo, valutando l'opportunità di trovare una soluzione a questa contenzione, infatti è un'ipotesi transattiva, non potevo altro che scrivervi, questo è scritto al Presidente, al Sindaco, ovviamente a tutti voi, dicendo ho rilevato questo errore, per me la delibera va revocata, perché il presupposto non è corretto, cioè il quantum del contenzioso non è corretto. Quindi ho proposto di revocare in tutela perché è previsto ovviamente dal nostro ordinamento no? una revoca provvisoria di un atto amministrativo, ora fa al Consiglio Comunale decidere se revocare o no quest'atto. Con me ho, ma penso che mh, vi ho citato, comunque con me io ho le due, sia diciamo, il, il ricorso in appello per la nostra compatta di Costituzione e Risposta che tra l'altro pende davanti alla Corte di Appello di Roma e dovrà prima o poi, io spero che prima o poi sia decisa, la decisione ormai penso che sia non lontano perché il, vi ho detto la sentenza di primo grado è del 2003, l'appello è del 2004, siamo nel 2012, fine 2012, quindi penso che ormai sia matura per la decisione. E detto ciò, vi do la parola al Presidente, grazie. Alla.